Ciao a tutti! Oggi prepareremo i panini napoletani. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono latte, acqua, lievito di birra fresco, farina di tipo 00, strutto, sale, zucchero, pepe nero, prosciutto cotto tagliato a cubetti, pancetta a cubetti, provolone a cubetti e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il latte, il lievito e lo zucchero. Filiamo con il coperchio di misurino e accendiamo i bimbi per 2 minuti a 37 gradi. Velocità 3. Aggiungiamo lo strutto. La farina. Il sale. E il pepe. Le facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferiamo l'impasto in, in una ciotola unta con olio, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 2 ore circa. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo stenderemo con il martarello. Dopo aver steso il nostro impasto andiamo a farcirlo. Mettiamo il prosciutto. La pancetta. il formaggio e spolverizziamo con il parmigiano e adesso chiudiamo i nostri panini formando un cilindro Tagliamo adesso il cilindro e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Lasciamoli lievitare in forno spento per almeno due ore. Trascorse le due ore abbiamo ripreso i nostri panini, adesso li spennelleremo con il torlo d'uovo. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. I panini sono cotti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Panini napoletani, grazie e alla prossima ricetta!